One white white of all and all. One white white Bentornati in diretta a Che Roma è? E adesso andiamo a parlare di un tema molto importante, molto serio, secondo me insomma, dovrebbe esserlo non solo per le persone che abitano in una certa zona di Roma, diciamo Roma Est, dovrebbe esserlo per tutti, persone che protestano da tanto tempo, da tanti anni, da ben prima insomma, che si insediasse il Movimento 5 Stelle al Campidoglio, contro... I roghi tossici, i fumi, i fuochi che arrivano dai campi Rom e non solo, anche perché ultimamente sto constatando una certa escalation complice la pioggia che è mancata, almeno fino ad oggi. E allora saluto al telefono in diretta il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Fabio Tranchina. Buongiorno Tranchina, ben trovato. Buongiorno a te Andrea buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, abbiamo cercato Tranchina perché ieri è stata votata una mozione, eh, mozione per intervento governo e prefetto sui roghi tossici. Questo battono le agenzie, è stata approvata questa mozione che chiede eh, appunto, che si rivolge al governo e al prefetto. Io lo chiedo ecco, al consigliere che cosa può portare di buono e cosa può far sperare ai cittadini che continuano a postare ogni giorno video che lei immagino ben conosca anche perché è, un, è stato già consigliere municipale, insomma le conosce esatto. bene queste questioni, prego. Esatto, allora noi come maggioranza capitolina abbiamo voluto fortemente questa mozione perché a parte che io personalmente sono quattro anni che mi occupo del tema, però la cosa principale è che cerchiamo di informare correttamente i cittadini, c'è un'azione complessiva che eh, ripeto la maggioranza e l'amministrazione capitolina sta mettendo in atto, il punto eh, centrale è la chiusura dei campi e eh, il programma chiaramente è un programma a medio e lungo termine. Quindi nonostante tutti i nostri sforzi e nonostante anche gli impegni economici fuori budget, cioè eh, nuovi presidi dei vigili urbani, questo fenomeno non può essere gestito in tempi brevi dall'amministrazione quindi noi eh, con questa mozione vogliamo oh, lanciare un appello al governo affinché, eh, ci sia vicino e si vicino soprattutto alla salute dei cittadini, perché eh, invochiamo l'uso dell'esercito, dell della, della finanza e del eh, comando per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dei carabinieri. Perché questa accelerazione? Perché i cittadini sono esasperati, quindi eh, come Comune di Roma noi già abbiamo fatto e c'è anche nella mozione per chi ha la voglia di leggerla una infinità di controlli, eh, di denunce, di sequestri penali, insomma eh, l'azione c'è, abbiamo un report anche dei vigili eh, del fuoco che segnala in, alcuni, in alcune situazioni una diminuzione dei roghi, però purtroppo eh, i cittadini eh, sono esasperati e noi ci dobbiamo. Necessariamente appellare al governo per avere quelle forze che, di cui Roma ecco, oggi non, no, non allora, questo, è in Però realtà. non è un po' anche perdoni la domanda, ma la faccio a nome di chi prego, ci prego. segue, gente esasperata, lei lo sa. Eh, certo. Non è un modo anche di, scaric però non è un modo di scaricare no, verso il governo, no, cioè, no, perché no, il comune di Roma, che comunque altri comuni insomma prendono provvedimenti più netti, perché voi non avete la possibilità di agire da soli non dico risolvendo dall'oggi a domani questo problema ma di incidere di più cioè avete pochi uomini chiaro, chiaro. da mettere in Guarda, campo è, chiar, è chiarissimo, Allora, qui parliamo non di un um, piccolo fenomeno qui parliamo di un sistema criminale che eh, diciamo, sfrutta anche eh, queste, queste persone per eh, garantire uno smaltimento illecito dei de rifiuti cioè non è una cosetta che un ente locale può affrontare eh, magari con degli interventi spot, qui va messa in campo un'azione eh, coordinata anche con le altre istituzioni che si so, occupano di sicurezza per consentire eh, il, come dire, la, la, la risoluzione in tempi accettabili del fenomeno. Quindi, cosa dovrebbe accadere adesso? Eh, il governo che risposta dovrebbe dare? Beh, sicuramente aumentare eh, diciamo la, la, la disponibilità di uomini e mezzi, che già in parte è stata data dal prefetto. Perché noi eh, già da luglio 2016 abbiamo sollecitato il prefetto, e il prefetto ha ah, eh, istituito eh, dietro nostra indicazione anche una squadra che si occupa interforze, che si occupa della prevenzione del fenomeno. Però, però il prefetto ha bisogno di più risorse, quindi voi vi eh, fate sì, l'autore eh. di questa richiesta. Eh beh Assolutamente sì, perché noi continuiamo a mettercela tutta, però non è che possiamo sperare. Chiaramente noi parliamo di un fenomeno che c'è, eh, i, primi, i primi roghi sono stati segnalati nel 92 nei campi sì, di sì, sì, Milano, quindi non è che arriviamo noi eh. con un, un bilancio disastroso che ci hanno lasciato e risolviamo il fenomeno, anche perché cioè, non ci dimentichiamo che ci hanno lugrato alla grande... Beh sì, adesso non entriamo campi. in quel tema eh, che è anche però, parte di eh, mafia capitale, certamente. Eh, infatti, Le chiedo però un'ultima cosa prima di lasciarla poi al suo lavoro, sulla salute dei cittadini, perché qua... Non si può credo non pensare che questi roghi che arrivano di materiale di ogni tipo dai campi siano tossici, Ormai io mi sento di, di, di, di darlo quasi per certo, ma mancano proprio quelle misurazioni che i cittadini chiedono, Ecco perché non si riesce a dare almeno loro il conforto no? di dire ogni giorno misuriamo questi Allora, l'agenzia allora, preposta per il controllo della salute dei cittadini è l'ARFA, sì. addirittura io segnalo, ma non per fare polemiche, ma solo per far capire ai cittadini di cosa stiamo parlando, l'istituzione dei registro dei tumori nella Regione Lazio, che è l'unica legge approvata eh, del, proposta dal Movimento 5 Stelle, ancora non è stata attuata dopo circa due anni da, dall'approvazione nella Regione Lazio, quindi eh, questo è un altro tema sul quale dovremo insistere e sollecitare la Regione a, a, a monitorare in maniera decisamente più incisiva questo, questo fenomeno. Beh, perché insomma comunque, poi il sospetto comunque, dei cittadini può essere che nessuno voglia farlo, dice, perché così almeno non ci spaventiamo più di quanto non lo siamo già, insomma quindi dovrebbe essere spero trasparente. Però non perché sarebbe allucinante una cosa del genere, però io penso che il problema si risolve se tutte le persone. Oppure o meglio, per meglio dire, tutte le istituzioni coinvolte agiscono in maniera sinerica cioè andiamo al di là degli schieramenti. Beh, Beh, lo, speriamo, questo lo speriamo, lo speriamo, dovrebbe e valere io, sempre questo. Guarda, no? la, la, e poi la veramente vi lascio, la, la, lo spirito con il quale è stata eh, diciamo, scritta questa mozione è proprio questo, mm. collaboriamo per risolvere il fenomeno che non è più accettabile dopo diciamo, oltre 25 anni. Insomma. Grazie Tranchina, buon lavoro, grazie a lei. Grazie. Ed eccoci qua, allora, allora c'è un signore al telefono che vuole intervenire, come dire, me l'aspettavo una sua reazione, ma noi abbiamo chiesto a Tranchina insomma quello che potevamo, ma già leggo commenti anche sul mio post, su Whatsapp, non mi sembrano molto soddisfatti da questa mozione i cittadini, ma parliamone liberamente come sempre. Roberto Torre, presidente del comitato di quartiere Torsapienza, buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno Andrea, buongiorno a tutti voi. In realtà, Roberto Torre il buongiorno lo vede poche volte perché ogni giorno dà il buongiorno cattivo giorno pubblicando foto e video di roghi. Allora, ha sentito questa intervista Torre? No dice una mozione per impegnare il governo a darci più uomini, esercito, polizia, insomma, forze da mettere in campo intorno e nelle zone dei roghi, la persuade quest'idea Torre? Gliela chiedo io allora la cosa. Mi lascia grandi perplessità perché forse a Tranchina eh, è sfuggito qualcosa, eh, cioè, visto che ha dichiarato che dal 92... Oggi che si trovano al Campidoglio e non hanno un programma chiaro, si va avanti a vela per tentativi, sembra anche un modo di scaricare le responsabilità, io aggiungo il sfuggito che qui se ne è occupata la forestale, la guardia di finanza, i vigili, i vigili del fuoco, il prefetto Gabrielli, il quale in pubblico dichiarò che era stato sconfitto dal fenomeno, allora, io sottolineo innanzitutto per quanto riguarda l'ARPA, che l'ARPA disse non abbiamo parametri di riferimento. Io chiesi, beh, misurate l'aria a Castel Candolfo, poi misuratela da noi, magari possiamo vedere una leggera differenza. Ecco, eh, sull'aria loro dicono che, ha, ha sentito, no? Dice era, dice è la regione che deve fare questi rilievi, queste misurazioni, insomma, se la, se la scaricano un po' la palla. Eh ma infatti, infatti Andrea io sono stato reduce di un incontro a Morena dove hanno un problema molto analogo specchiato eh, su cui c'erano anche due onorevoli di cui posso fare il nome c'era eh, Roberto Morassut c'era Rampelli eh, che qualcuno ha detto ah, ma non potete volere tutto e subito beh se 15 anni dopo significa volere tutto e subito insomma una perplessità arriva io ho suggerito una cosa Magari richiede un pizzico di tempo, non un tempo lungo, eh, di nominare una task force politica, attenzione non parlo di task force armate, no? su cui c'è un responsabile, una sola voce che parla e che chiaramente... E non ci mette nelle condizioni di assistere a questo scarico a barili. Io insisto su una cosa: qui tutti i santi giorni accade, allora sentire anche il sindaco che ci racconta del coso, del foglietto del documento dei vigili del fuoco che praticamente dichiarano nove luoghi solamente, Beh, siamo distanti dalla realtà in quanto forse non sono a conoscenza che i vigili del fuoco intervengono esclusivamente se ci sono fiamme e devono essere anche alte. Quindi per quanto riguarda appunto tutto quello che accade nell'area Salviati, io mi rendo conto che è abbastanza grande, eh, perché poi alla fine quest'area, voglio dire, parte da Saloni e arriva fino a Fiorentini, Qui succede di tutto e di più e noi ancora seguiamo a dire ci vuole tempo, ci vuole tempo, ci vuole tempo. Allora nel frangente di questi progetti che per carità potranno essere forse anche utili, che cosa facciamo? Noi seguiamo ad assissiarci l'incendio di ieri che hanno fatto passare come erbacce. Io ho appena pubblicato delle foto in cui dimostro che non è un problema dell'erbacce, ma è andata a fuoco una discarica che era stata occultata. Aspetta, eh, aspetta polgherine. Roberto, perché questo è interessato, allora, Noi, noi l'abbiamo raccontata attraverso un altro amico Alessandro Moriconi che poi metteva un video al parco di Centocelle, stiamo dicendo: no, parlo di via Collatina. Ah, di via Collatina, ah, la... ok, ma non quello di questa mattina, quello è un deposito no, no, di no, camper quello di ieri allora vado fatto... a cercare anche le, le tue foto e cioè che cosa è andata a fuoco una discarica pure lì nascosta eh, è una discarica che sta rivenendo fuori che noi avevamo segnalato anni orso ah eccole qua le foto presa. eccole. Certo, in considerazione lì purtroppo la ditta l'impresa che faceva i lavori per il passaggio del treno ad alta velocità ha scaricato eh, tutto quello che è l'amianto di baracche che c'erano sul percorso, le traversine dei vecchi binari, ha scaricato tutto il, il granigliato diciamo, che si mette sulla massicciata delle ferrovie noi l'avevamo denunciato dentro c'è di tutto e di più Io questa cioè tu stai che dicendo che qualcuno ha, forse pure volutamente che aveva scaricato tutto lì legalmente poi ha fatto in modo che andasse fuoco oppure semplicemente poi alla fine è andato no, a è fuoco quindi altri veleni probabilmente al altri veleni tanto più che ho sottolineato che quando c'è sperpa sperpaglia probabilmente il fumo è bianco diventa leggermente marrone e da lì usciva fumo nero ma anche perché ormai siete esperti di fumi ecco vedi allora sì, è... no, ma vedi i vigili del fuoco, voglio dire, i vigili urbani hanno dovuto chiudere l'intera collatina, noi siamo da 24 ore che non possiamo assolutamente respirare, è qualcosa di ignobile, cioè questo è un problema veramente pesante, io sono stato addirittura contattato da Angelo Ferrillo che è il portavoce della terra di fuochi Campana, ci chiede addirittura soccorso a noi per fare un presidio davanti al Parlamento, Per questo dico ci vuole una task force politica ma che la smettano di dire di chi è la competenza o non la competenza, chi si è candidato oggi non può dopo prenderci a parolacce con l'alibi quelli che c'erano prima, a Roberto Torre non possono dirlo perché io sono 15 anni che denuncio queste cose, quindi diventa una rabbia e poi… Concludo dicendo facessero anche pace con la loro testa perché l'assessore locale ci cioè ha addirittura accusato di istigazione all'exenofobia. Ti ha accusato e ti ha detto che i roghi sono solo pochi, sono di Ma chi è questo, questo scienziato? Io non lo. Ma anche se, se non ce, ce lo, lo dico. Ma del coso, del quinto municipio che è stato nominato è il titolare della ragione assoluta, va dicendo mm. che Roberto Torre addirittura è un coso, è un maleducato. Mm. Beh, ma bisogna ringraziare no, ma io Dio cerco di ancora... filtrare poi queste cose perché veramente poi ognuno. Ma insomma, andiamo no, alla ma... sostanza. La sostanza ci dice, poi saluterò Roberto Torre. Che sa che può intervenire, vi seguiamo. Chiunque adesso da Tor Sapienza può chiamare o scrivere su WhatsApp. La sostanza è che abbiamo un problema grandissimo. Allora, eh, è evidente che come soluzione non può soddisfare il fatto di chiedo al governo, anche perché. Un governo di un altro colore, fanno polemica su quasi tutto, eh, la stessa cosa con la regione, il rimpallo sui rifiuti, allora magari, però bisogna che questo problema diventi prioritario e che non, non passi giorno in cui non ci sia un controllo, perché quella diventa poi terra di nessuno, perché uno scarica, quell'altro i rom eh, prendono, la gente porta materiale a questi rom, eh, attenzione, perché quindi mercati legali di ogni tipo sì, pannicello caldo cosiddetto no? leggo pure un messaggio intanto Marcello su Whatsapp dice mando un abbraccio a eh, Roberto Torre eh, questi del comune non fanno nulla eh, vabbè. Eh, ah, e vabbè poi ci ricorda che è scaduto l'appalto per la verniciatura delle strisce gialle parcheggio invalidi è scaduto il 31-5. non lo so adesso andremo a verificare Marcello, grazie poi c'è un altro amico invece Lorenzo, vabbè non sono riuscito a fare la domanda eh, in diretta, ma lui dice andremo a viseco eh, io non mi aspettavo che 5 stelle potessero risolvere tutto ma per esempio avessero delle idee perché non mettono la videosorveglianza per risolvere il problema delle discariche abusive eh, come stanno facendo comuni come Ciampino e Piumicino e l'hanno installate eh, ho fatto notare questa cosa a dei consiglieri quindi questo sicuramente è un amico che ha votato anche il 16 ma non mi rispondono a allora, videosorveglianza eh, eh, sarebbe già qualcosa in più, non c'è, una misurazione di ARPA, questi poi sono i fatti, no Roberto, e poi ci salutiamo. Certo, certo, certo, sono dei fatti, comunque ecco qui sottolineo anche il discorso telecamere, le misela forestale sono durate come un gatto sulla carta ah, quando attraversa okay. la strada. Quindi <ride> è proprio la mancanza del controllo, perché i vigili urbani da soli così non possono far nulla via salviati ad esempio all'esterno è ridiventata una discarica enorme sta riprendendo le sembianze di è un pezzettino l'abbiamo visto anche nel tuo video che hai messo poco fa un pochino l'abbiamo visto che cosa dobbiamo fare più È questo che ci chiediamo fermo restando io lo faccio come appello pubblico io invito proprio tutti i sei cosi voglio dire i simpatizzanti del 5 stelle di astenersi da parolacce ed offese perché Questo chiaramente questo, Roberto devi essere, il devi, essere, devi, essere, devi, essere, devi essere superiore, guarda, perché c'è una parte sì, perché, eh, piccola di persone perché, che non, non gli interessa musicale. ragionare, sono lì solo per colpire violentemente. Eh, quindi si sì. sì, superiore, grazie come sempre per quello che fai e che fate. Grazie, un saluto. Grazie a te Andrea, a voi buon lavoro, grazie ancora. Ecco, era il minimo che potessimo fare, insomma, dare voce anche a Roberto Torre. Eh, abbiamo con rispetto, insomma, ascoltato. E ogni giorno lo facciamo passo passo, quelli che sono i provvedimenti che prende questa amministrazione, abbiamo dato molto spazio alla spiegazione del eh, superamento dei campi Rom, così è stato presentato il piano da Virginia Raggi, ma noi qui... Daremo sempre spazio pure ai cittadini. Assolutamente questa è la nostra priorità. A proposito di incendi, purtroppo, dunque, cosa è successo stamattina? Lo prendo in questo caso dal messaggero. Marco De Risi scrive un incendio scoppiato intorno alle 9. Mancava questo, no? il deposito camper in via del Flauto. Qui siamo a Grotta di Gregna, Periferia orientale di Roma. Sarebbero 22 mezzi distrutti, 3 quelli danneggiati, oltre a una barca, ma non si segnalano feriti. Nell'area sono sentite diverse esplosioni. Ormai sono talmente tanti i fuochi no? che uno non capisce, ma che è, che è successo stavolta? Una discarica, un, un camper, un deposito, ama, no? Vabbè, comunque un'altra telefonata...